ti mettono la mano su per il sedere e ti rubano gli organi. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Abbiamo fatto la classifica delle donne giapponesi versione animal Bene, oggi a grande richiesta facciamo anche la versione maschile E tra l'altro ho deciso di aggiungere anche un test per poter verificare quale animale siete voi Scientificamente provato, in 15 secondi scoprirete qual è il vostro animale Detto questo io vi dico lasciate un mi piace se volete sostenere questo canale perché mi fa molto molto piacere, veramente serve a me per capire quanto vi interessano determinati video quindi se vi piacciono questi video lasciate un mi piace che così eh, mi aiuterete a crescere su questa piattaforma se eh, vedrò che c'è un buon riscontro cercherò di ricominciare a fare due video a settimana Bene, iniziamo con questo video, qua mi sono procurato tutta la lista di tutti gli animali e siamo pronti per partire Avanti, Marsh! Che è sto avanti marzo? Io direi il test, lo facciamo subito, lo facciamo alla fine. Lo facciamo subito. No, lo facciamo alla fine. No, lo facciamo alla fine. Iniziamo prima a descrivere le varie categorie dei ragazzi. Ci sono i ragazzi bradi, poi i ragazzi serpenti, i ragazzi volpi. I ragazzi. No, Bene, iniziamo con i ragazzi gatti. I ragazzi gatto sono quelli di tipo zundere Non riuscirete a leggere cosa pensano veramente guardandoli negli occhi Sono difficili da gestire Hanno una voce piuttosto suadente Sono misteriosi e timidi Si divertono a parlare dei loro hobby Nel mio caso mi divertirei a parlare della mia musica Se non sapete che eh, scrivo anche musica Andatemi a cercare su Spotify per favore E ascoltate la mia music Non si rivolgeranno mai direttamente a voi Prima di conoscervi Non sono particolarmente amichevoli oschietti perché sono delle persone piuttosto riservate passiamo ai ragazzi numero 2 che sono i ragazzi coniglio aspetta perché è uscito anche nel video precedente questo è un gioco non è che i giapponesi siano così gerarchici che ti mettono in una categoria se non sei in quella categoria non ne uscirei con te diciamo che questo è un gioco è un po come eh, che gruppo sanguigno sei una cosa così allora i ragazzi coniglio che come vi ho detto nel video delle ragazze saranno dei Rompicoglioni? Ebbene sì Sono dei ragazzi che eh, vogliono essere eh, coccolati Abbracciati ehm, Sanno quanto sono gnocchi Però a differenza delle ragazze Sono anche molto calcolatori Quindi non fidatevi troppo dei ragazzi conigli Sono comunque mentalmente molto instabili Però allo stesso modo cercano di Farvi cadere in una specie di trappola che chissà quale trappola mai sarà Sono dei ragazzi che ci provano un poco tutte eh, Però c'è da dire che eh, sono anche dei ragazzi che non amano stare soli Sono quei ragazzi molto nidi direi che hanno veramente sempre bisogno eh, dell'altra persona Perché come vi ho detto nel video delle ragazze i conigli da soli morirebbero di stress questo è quello che sostiene un proverbio giapponese e molti giapponesi ci credono Andiamo avanti adesso con la categoria di ragazzi numero 3 Che sono i ragazzi serpentoni i ragazzi sorpentoni sono dei ragazzi che hanno un grande cosa che hanno un grande un grande orgoglio. I ragazzi serpente sono anche dei buoni parlatori, sono cauti e sono sorprendentemente delicati. Non so in quale contesto i ragazzi serpentone possano essere delicati, ma buono a sapersi. Cosa sto leggendo, ragazzi? Cosa sto leggendo? Qualcuno mi deve spiegare. Al primo incontro possono sembrare un po' minacciosi e spaventosi. Qualcuna di voi è mai uscita con un ragazzo serpente? Ce lo faccio sapere qui sotto. Non lasciano mai che una donna la passi liscia. Eh vabbè, ma basta però, uffa. Sono anche molto bravi a entrare nelle tasche delle donne. Vabbè andiamo avanti con la quarta categoria che sono i ragazzi volpe I ragazzi volpe che ragazzi io so che quando io vi dico ragazzi volpe eh, molti di voi penseranno magari al gatto la volpe Quindi dei, un po' dei furbacchioni eccetera eccetera un po' che vi ingannano Invece devo dire che nell'immaginario giapponese la volpe oltre a essere uno yokai quindi una specie di mostro eh, Può anche essere una figura molto legata a delle divinità Anzi in realtà nel folklore comunque giapponese soprattutto nello shintoismo eh, anche se voi andate a studiare comunque teatro eccetera eccetera Spesso i demoni sono uh, delle divinità decadute Sono magari um, delle divinità che quando è subentrata comunque la figura di Buddha Il buddismo in Giappone sono cadute un po' in disgrazia E da uh, diciamo culti popolari diciamo uh, legati a un determinato luogo Sono un po' decaduti e, e quindi sono diventati dei mostri Perché vogliono rivendicare uh, la propria essenza Fatto questo preambolo, questo era per dirvi che se voi sentite volpe non pensate necessariamente a qualcosa di brutto Ecco. Gli uomini volpe sono affascinanti, intelligenti, hanno una buona personalità, sono sempre sorridente, amano i bambini, sono popolari Sono sicuri di loro, vanno d'accordo con chiunque, la gente naturalmente è sempre attratta da loro, non sono timidi Sono molto curiosi, sono altamente comunicativi e sono anche amati dai vostri capi e anche i vostri genitori, li apprezzeranno sono dei fidanzati sostanzialmente perfetti, affidabili, rari e preziosi Tutto loro praticamente sono, abbiamo capito Andiamo avanti con i ragazzi 5 che sono i ragazzi lucciole Sapete che ci sono le lucciole, le ragazze lucciole Ma questo mi sembra un po' le ragazze squillo eh, Vabbè, i ragazzi lucciole sono quei ragazzi che vogliono passare inosservati sì ma io dico proprio le lucciole vai a prendere con tutti gli insetti che ci sono Vai a prendere un ragno, vai a prendere uno scarafaggio Ma una lucciola anche in, al buio la vedi? Cioè non capisco il perché di scegliere una lucciola per dire che sono dei ragazzi riservati E che non vogliono mai essere notati Perché dico il cavolo c'hai cioè una luce attaccata al culo Questo era un pensiero mio Andiamo a leggere che cosa c'è detto dei ragazzi lucciole Hanno delle ambizioni segrete A loro non piace stare nella folla Sono comunque gentili eh, non sono bravi nello sport e sono un po' lentini sono praticamente molto simili ai ragazzi erbivori, sono anche dei mammoni, ecco scopriamo anche questo dei ragazzi lucciola, bene andiamo avanti con i ragazzi bradipo, amano la fotografia o comunque hanno molto hobby non piace stare all'aria aperta, sono molto creativi, hanno il ritmo del sangue, scusate l'ho tradotto malissimo però per dire che vanno uh, alla loro velocità, per esempio se oggi vogliono fare una cosa la fanno, se non la vogliono fare non la fanno anche se voi provate a chiedergli di uscire un giorno che non vogliono uscire, loro non usciranno e si stanno un po' per i cazzi loro e possono anche essere talvolta eh, piuttosto eh, viziati. Vabbè, andiamo avanti con i ragazzi capibara, sono quelli grezzi ma anche quelli che si prenderanno più cura di voi si assicureranno che voi starete bene in tutte le circostanze ecco io sono un pochino capibara allora da questo punto di vista, gli piace vivere nella pace, odiano i confronti in buona sostanza sono dei ragazzi tranquilli eh, e sono anche molto popolari tra i giovani vabbè bene, finiamo con i ragazzi coccodrillo allora i ragazzi coccodrillo sono dei ragazzi estremamente prudenti eh, piuttosto conservatori, sono quei ragazzi che praticamente se voi volete mettervi una minigonna Vi dicono di no Perché gli dà fastidio Non vogliono che guardino la loro ragazza Cosa che secondo me è completamente ingiusta Se una ragazza vuole vestirsi in un certo modo Deve poterlo fare A prescindere dal suo ragazzo Secondo me nessuna può imporre a qualcuno eh, Come vestirsi Cioè alla fine purché rispetti la legge Non vai in giro completamente nuda Se una ragazza vuole vestirsi in un determinato modo Non vedo perché non potrebbe farlo A patto che eh, rispetti le altre culture ovviamente cioè se sei in un tempio ha senso, sono anche dei ragazzi molto affettuosi e, e anche onesti Bene, allora questa era la classifica di tutti gli otto ragazzi Volevo dirvi che i ragazzi volpe, magari quelli un pochino più forbacchioni Che io vi ho detto eh, quel discorso della, della volpe Forse l'immagine che noi abbiamo noi della volpe è più simile per i giapponesi magari alla figura del K Oddio, ci sono anche quelli bravi che nei fiumi ti mettono una mano su per il sedere e ti tolgono le morroidi No ma sempre di emorroidi se finisce a parlare Nei miei video, due settimane di fila Due settimane che parlo di emorroidi Oppure ci sono quelli un pochino più cattivelli Che ti mettono la mano su per il sedere e ti rubano gli organi Che bel video Mi sono dimenticato di fare il test a inizio video Allora ve lo lascio qui per una decina di secondi Così potete farlo anche voi E eh, poi a fine di questo test Scrivetemi quale di eh, questi ragazzi siete Che vi metto la traduzione Allora rispondiamo a queste domande Allora vi dico che per i political correct Cercherò di usare i pronomi il più politicamente corretti possibili Se sbagliassi perdonatevi Vediamo Ti piacciono le ragazze popolari? Io vi dico che secondo me Se una ragazza popolare o meno Basta che sia simpatica eh, Bene Ti andrebbe bene uscire anche con ragazzi O ragazze più giovani? Beh direi di sì Non vedo perché no Faresti mai una dichiarazione Da iniziativa tua? Allora io risponderei di sì Quindi finirei per risultare il ragazzo A Quindi il gatto o, Bene Sono un ragazzo zundere Uffa, io volevo essere la volpe. Vabbè, faccio le dichiarazioni però potrebbero anche metterci un paio d'anni. Dopo questo vi ho detto tutto e anche di più. Ditemi che cosa ne pensate voi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo e fantastic fantastic video. Ciao! Allora ragazzi volevo fare questo piccolo ps perché mentre editavo il video ho scoperto che il test non era per scoprire quale ragazzo sarei o saresti Ma è il test per scoprire quale ragazzo o ragazza si abbina di più alla tua personalità Quindi a me in teoria da questo test è emerso che mi piacciono eh, gli o le zundere Bene, finisce così il video, ciao e buona serata